Benvenuti a questo dialogo di chiusura del, del Festival del Classico dal titolo Il lavoro dall'antichità alla nostra Costituzione. Ne discutiamo stasera con degli ospiti, è già stato detto che non hanno bisogno di presentazioni quindi sarò rapido eh, ricordandovi i loro nomi e i loro profili. Oliviero Di Liberto, già Ministro della Giustizia, a lungo parlamentare della Repubblica e qui soprattutto in veste di studioso, grande studioso del, uh, del mondo classico, in particolare del diritto romano, storico del diritto romano all'Università La Sapienza di Roma. Laura Pepe, invece esperta di diritto greco, insegna all'Università Statale di Milano, è appena uscito da pochi, da pochi mesi, Storia meravigliosa di giovani greci per la terza, che è un libro che che vi consiglio perché, come nello stile di Laura Pepe, è un libro che tiene insieme grande rigore anche filologico e conoscenza dei testi con eh, grande maestria di scrittura e di, di divulgazione. Gustavo Zagrebelski, presidente emerito della Corte Costituzionale, mh, professore di diritto costituzionale a lungo all'Università, qui all'Università di Torino, eh, anche qui da poco in libreria il suo ultimo libro, La lezione per Einaudi, ma vorrei citarne un altro di libretto in audi di qualche anno fa, eh, dal titolo Fondata sul lavoro, La solitudine dell'articolo 1, che credo sarà eh, come dire, ripreso nei suoi, eh, nei suoi temi per la serata di stasera. Abbiamo con noi due studenti del liceo d'Azzeglio di Torino, tre studenti che ci accompagneranno in questa serata con delle letture. Cominciamo con la prima lettura e poi diamo via al dialogo. Buonasera. Buonasera. <coughs> Esiodo, da Opere Giorni. E tu, perse, stirpe divina, ricorda sempre il mio consiglio. Lavora finché fame ti trovi odioso e ti ami Demetra Veneranda, bella corona e ti beni, ti empie il granaio. E tu, perse, stirpe divina, ricorda sempre il mio consiglio, Lavora affinché fame ti trovi odioso e ti ami Demetra Veneranda, bella corona, e di beni ti empie il granaio. Fame sempre compagna l'uomo inattivo. Dei e uomini disprezzano chi vive inerte, simile nell'impulso ai fuchi pungiglione spuntato, che mangiano ingordi la fatica delle api, inoperosi. Ti sia caro compiere il giusto lavoro, affinché i granai si riempiano di fru frutti raccolti nella loro stagione. Con il lavoro gli uomini sono colmati di greggi e ricchezze, e se fatichi duramente sarai molto più caro agli immortali. Vergogna non è il lavoro, vergogna è l'inattività. Se lavori, presto ti inviderà l'uomo inattivo, mentre acquisti ricchezze. Che virtù e, glo e gloria seguono il ricco? Chiunque tu sia per sorte, il lavoro conviene. Dai beni degli altri volgi il tuo animo insano al lavoro. Trova tu stesso i mezzi per vivere, come io ti consiglio. Aristotele, dalla politica. Poiché però noi siamo impegnati a ricercare la migliore Costituzione, vale a dire quella che garantisca alla città il massimo della felicità, e siccome già abbiamo detto che non può esistere una felicità senza virtù, da ciò risulta evidente che nella città meglio amministrata e che vanta cittadini assolutamente onesti, e non re relativamente a un certo modello di uomini onesti, gli abitanti non possono vivere da operai o da bottegai, queste sono vite di nessun valore, anzi contrarie alla virtù. E neppure potranno ambire alla cittadinanza gli agricoltori, dato che c'è bisogno di tempo libero dal lavoro perché la virtù e l'azione politica si formino. Grazie. Direi che non conoscevo, non sapevo quali testi sarebbero stati letti, ma direi che possiamo ripartire proprio da questa suggestione di, di Aristotele. Per porre la prima domanda a Laura Pepe, proprio a proposito della concezione del lavoro nel mondo greco classico. È una questione complessa, è ambivalente, siamo abituati a pensare al mondo greco alla concezione del lavoro nel mondo greco, proprio attraverso gli occhi di, di Aristotele come l'idea della tecnica, del lavoro non intellettuale, in qualche modo come qualcosa di non degno no? del, dell'uomo libero. Eppure, forse, si può dire che questa è solo una parte della storia. Quindi, Laura, grazie. Grazie a te, grazie a tutti innanzitutto. Sì, non credo che sia assolutamente univoca, ma tutte le cose sono complesse, di conseguenza è impossibile dire che in una società è esistita una concezione che una concezione eh, sia stata seguita da tutti. Le società sono complesse e di conseguenza l'idea del lavoro anche è necessariamente complessa. Io vorrei partire però proprio dalle origini e arrivare poi al passo esiodeo che ci è stato letto dalla studentessa. Origini quindi ovviamente mi sto riferendo ad Omero e il passo al quale voglio fare riferimento un passo del quale tra l'altro si è parlato proprio nel corso di questa, di questa rassegna perché è il passo del diciottesimo canto dell'Iliade relativo allo scudo di Achille, quel bellissimo scudo appunto forgiato da Efesto dopo che Achille ha perso le sue armi che sono state rubate a Patroclo, che le aveva indossate da, da Ettore. Ebbene, su questo scudo sono notoriamente eh, eh, raffigurate le città in la città in pace, la città in guerra, ma c'è anche una scena abbastanza significativa, una doppia scena significativa, che riguarda la ratura e la mietitura di un campo. Nella scena dell'aratura, eh, le persone che arano il campo giungono con un movimento che potremmo dire centripeto verso i bordi eh, esterni appunto del campo, dove ricevono eh, un bicchiere di vino. Eh, nella scena della mietitura, al contrario, il movimento è centrifugo e di conseguenza, appunto, ci sono questi mietitori che portano. Eh, sbagliato e invertito, ovviamente in questo caso è centrifugo, è centrifugo. verso il centro, i mietitori portano dei cuboni di grano, delle spighe di grano, lì dove c'è il re appunto posto nel centro e ne ricevono in cambio molta bianca farina. Una scena di questo genere ci mostra sostanzialmente un'organizzazione verticale della società, c'è il basileus, quindi il traduciamolo così anche la traduzione è impropria: il re che ha la funzione di governare, di amministrare, di gestire eh, tutto quanto. Ci sono naturalmente i guerrieri, possono anche essere guerrieri, e poi ci sono invece coloro che devono coltivare, che devono arare, colui a cui è demandata la funzione produttiva. E tutto è ordinato secondo una scala gerarchica, per cui appunto i doni vengono dall'alto e vengono distribuiti verso il basso. Quindi è una, una circolazione di carattere verticale che contrasta ad esempio con quello che vediamo circa la circolazione orizzontale dei beni in quei luoghi dove al contrario i pari partecipano, penso per esempio al banchetto eh, che si chiama Daitesise, quindi è un banchetto dove tutti hanno la medesima parte e appunto in cui i beni circolano orizzontalmente. Penso ancora al bottino di guerra, quando tutti i guerrieri partecipano appunto a una, eh, a una conquista, a conquistare un determinato villaggio, il bottino viene messo al meso, al centro e i beni vengono appunto distribuiti. È vero, ci sono dei beni particolari che vengono distribuiti alle persone che più si sono distinte, ma fondamentalmente è una distribuzione tendenzialmente uguale e soprattutto orizzontale. Quindi c'è una nettissima divisione in quella società aristocratica che evidentemente è la società omerica. Le cose cambiano, sembrano almeno cambiare proprio appunto con esio del brano che abbiamo sentito leggere. è eh, Quel brano delle opere ai giorni, in cui appunto Esiodo, dopo aver ricordato delle diverse età dell'uomo e dopo aver, dopo aver appunto rimembrato come c'è stato un tempo in cui l'uomo non, eh, non aveva bisogno di nulla, perché viveva praticamente in una sorta di simbiosi con gli dèi: dove non, non nasceva ma germogliava, non moriva, ma si addormentava e tutto veniva elargito dalla natura. A un certo punto, con una sorta appunto di passaggio di generazioni, si è giunta a un tempo in cui al contrario. Lavorare si deve, eh, però, nello stesso tempo, anche se il lavoro potrebbe sembrare come l'allontanamento da quella condizione ideale di non lavoro rappresentato dal, dall'età dell'oro, dai regni di Saturno, come diranno poi i romani, eh, beh, nello stesso tempo, però, Esiodo, l'abbiamo visto ci dice chiaramente a suo fratello Sers la cosa che più ci avvicina agli dèi non è il non far nulla, ma è al contrario appunto il lavorare, perché l'ergon è ciò che appunto ci dà, ci dà, ci dà forza, ci, ci fa riconoscere la nostra virtù e al contrario è la ergia, quindi la mancanza di lavoro, che è una cosa assolutamente vergognosa. Quindi sembrerebbe di capire che c'è una nozione assolutamente positiva del lavoro in Esiodo che poi però giunge a un certo punto a degenerare, il punto di rottura che io direi assolutamente che è Platone perché è Platone che eh, forse colui che è meglio di ogni altro anche se poi in realtà in Platone ci sono delle sfumature da considerare che stabilisce che effettivamente il lavoro non è degno di un uomo libero. Um, in realtà, poi magari lasceremo del tempo anche alla parsa Construence, ma in realtà, per esiodo non tutti i lavori sono lavori appunto meritevoli di stima, sono lavori stimati. L'ergon di cui parla in particolare è il lavoro dei campi. L'agricoltura ha sempre trovato nella concezione, almeno sempre per, per un, in un buon filone letterario, ha trovato in Grecia una valutazione assolutamente positiva, al contrario invece di quello che accade per le altre tecnai. Hm? E I motivi sono diversi. Mentre le tecnai sono appannaggio fondamentalmente di una persona soltanto, vengono fatte molto spesso per il vantaggio di qualcun altro, eh, gli artigiani vengono chiamati demiurghi, quindi non sono coloro che lavorano per loro stessi, ma al contrario per il demos, Mentre le tecniche derivano tutte da quel dono del fuoco di Prometeo e Esichio, un lessicografo appunto dice che le arti banausicai sono appunto tutte quelle che derivano dal fuoco di apuros e il fuoco è una cosa sì che serve a cuocere i cibi che ha portato l'umanità a un livello di civilizzazione superiore ma ci dice anche Esiodo il fuoco infiacchisce. Se io sto vicino al fuoco, all'interno di una casa, beh, innanzitutto non faccio, non adempio al mio compito che stare al di fuori della casa. E di conseguenza, appunto, bisogna rifuggire dalle tecnai. Ehm, L'agricoltura invece non viene considerata. Una tecne, se io ho provato ad andare appunto sul Thesaurus, che è il nostro strumento che ci consente appunto di vedere le combinazioni di parole e le loro ricorrenze, tecne, orchichè è eh, un'espressione che viene usata abbastanza raramente, solo ed esclusivamente a partire da un determinato momento storico, come se appunto l'agricoltura non fosse in realtà un lavoro. Mentre la tecne è una violenza alla natura, l'agricoltura al contrario è qualcosa che avviene secondo natura. Ce lo spiega molto bene, oltre appunto che esio, da diversi secoli di distanza, se no fonte nell'economico, per esempio. No? Lui ci dice, è la natura stessa che ci insegna come coltivare la terra. Provate a guardare le viti. Quando una vite si eh, abbarbica su un albero, ci sta indicando che il modo migliore per coltivarla è mettere dei pali per consentirle appunto eh, di essere coltivata meglio. Ovviamente è la natura che stabilisce i tempi della mietitura, della ratura. Una persona non può decidere di seminare e di raccogliere quando vuole. La natura ha i suoi tempi, quindi l'agricoltore fa un lavoro secondo natura. L'agricoltura è appannaggio di tutti, diverso, a, a differenza delle tecniche. Le tecniche sono appunto diverse a seconda di ciascun individuo c'è il fabbro che appunto fa un mestiere, eh, c'è appunto chi costruisce case, ma l'agricoltura la possono praticare tutti. Se mettono nell'agricoltura la giusta epimeleia, la giusta cura, quindi sostanzialmente chi non ricava frutto dalla lavorazione dei campi è solo ed esclusivamente perché non ci ha messo la giusta cura. Non soltanto, per il semplice fatto che l'individuo è esposto alle intemperie, esposto ai rigori dell'inverno, così come appunto al caldo afoso dell'estate, ebbene l'agricoltore vede temprato il proprio corpo, a differenza invece di quello che succede all'artigiano, che al contrario, proprio perché sta vicino al fuoco, si vede indebolire il corpo e infiacchire anche lo spirito. Quindi il contadino sarà anche pronto per essere un ottimo guerriero, per difendere bene la sua città, perché ha un fisico che glielo consente. Questo pensiero che si ritrova appunto in Esiodo e si ritrova poi ancora in Senofonte pone un discrimine che a noi serva, sembra anche abbastanza capzioso tra agricolture e tecniche che in realtà da altri scrittori invece non viene assolutamente considerato, perché ci sono molti altri scrittori che al contrario dicono l'opposizione è stata tra il lavoro e il non lavoro. E quindi non c'è questa sottigliezza tra agricoltura e tecniche. E del resto la strenua difesa di Senofonte sembrerebbe forse anche implicare che ci fosse al contrario. Eh, visioni diverse e opposte rispetto a quello che lui stesso difende e, e propugna. fatto è che eh, si è tentato addirittura un'opposizione tra lode del lavoro e biasimo del lavoro, addirittura in termini politici, nel senso che, eh, come mh, diceva lo stesso Senofonte, in un passo dell'economico, ci sono alcune società militari e guerriere che, bandiscono appunto le tecniche e i lavori manuali per, eh, per gli uomini liberi che proprio per questa ragione che appunto non, non, non predispongono il fisico a fare anche difensore della città, ad essere difensore della città, però nello stesso tempo quindi se ci sono alcune società diciamo aristocratiche o militarizzate che eh, eh, puntano sull'elogio dell'agricoltura e sul biasimo delle tecniche, ci dovrebbero essere invece altre società, quelle democratiche, che invece delle tecniche hanno una considerazione del tutto diversa. Ricordo per esempio che Anassagora aveva sottolineato come l'homo sapiens, sto usando ovviamente dei termini che Anassagora non poteva utilizzare, ma l'homo sapiens potremmo dire oggi deve essere anche homo faber, nel senso che l'uomo si contraddistingue proprio e si distingue rispetto a tutti quanti gli altri animali proprio per il fatto che sa usare la mano e di conseguenza può creare con il suo lavoro delle cose che invece gli animali non sanno, non sanno creare. Il fatto è che la, nella stessa città di Atene ci si rende molto bene conto del fatto che il lavoro è fondamentale perché ciascun cittadino in modo diverso contribuisce al benessere della stessa città, cioè se ci pensiamo è l'economia, il lavoro, ciò che ha reso, ha reso grande anche la Grecia come civiltà e come cultura, insomma, se eh, la Grecia non si fosse poi espansa in una buona parte del Mediterraneo, se non avesse fondato le sue e le sue colonie, che si basavano evidentemente sul commercio, ma anche sulle costruzioni, eh, commercio ovviamente di cose che venivano praticate, beh sicuramente non, non avrebbe senso parlare di disprezzo del lavoro. Quindi... C'è questo orientamento quasi doppio e ambivalente, no? quindi da una parte disprezzo dall'altra parte al contrario lode ed elogio. Ricordiamo che nello stesso epitafio eh, di Pericle, ovviamente sto citando Tucidide, per il primo anno dei caduti della guerra del Pelosonnese, si ricordava il fatto che la partecipazione alla cittadinanza non era assolutamente inibita, eh, non era preclusa a chi fosse di nascita ignobile, ma anzi ciascuno doveva contribuire con il proprio lavoro e poteva anche appunto eh, diventare, questo appunto lo diceva in questa visione idealizzata, poteva eh, sicuramente partecipare alla vita pubblica. Poi altro il discorso se effettivamente gli artigiani partecipassero alla vita pubblica, insomma la partecipazione all'assemblea si è stimato che fosse nel migliore dei casi del 20%, quindi effettivamente coloro che partecipavano probabilmente non era la, la totalità dei de, de, de, de, de, de, de cittadini di Atene, ma solo ed esclusivamente una minima parte. E del resto, a fronte del fatto che si diceva appunto tutti quanti possono partecipare, è anche vero però, d'altro canto, che la, la professione esercitata appunto da qualcuno serviva proprio come elemento di biasimo sociale penso per esempio al fatto che quando Cleone eh, prese eh, appunto divenne uno dei personaggi politici di spicco di Atene gli si rinfacciava il fatto di essere appunto un cuoiaio. Le contraddizioni Derivano, penso ancora per esempio un esempio abbastanza famoso, il fatto che Euripide venne additato anche se era di nobile lignaggio come figlio di un'erbivendola, quindi come se l'erbivendola fosse effettivamente una cosa spreciativa, quindi c'era la democrazia, tutti potevano partecipare allo stesso modo, ma fare l'erbivendolo non era sicuramente eh, degno della, del, dello stesso pregio rispetto ad altre, ad altre professioni. Eh, le contraddizioni continuano, insomma, i flussi di pensieri continuano. Penso per esempio al fatto che quando, eh, quando Pericle introduce nel 451-450 una legge sulla base della quale sono cittadini tutti coloro che siano nati da due astoi, quindi da due genitori cittadini, eh, tutti possono avere accesso alla cittadinanza con questo requisito, a prescindere appunto dal, dalla professione che svolgono. La cittadinanza Atene la concesse molto raramente a persone che non erano appunto nate da due astoi, però per esempio la concesse a Pasione che era appunto uno schiavo eh, che si era distinto per il fatto di essere un banchiere e di conseguenza di aver arricchito notevolmente la sua città. Per le sue benemerenze nei confronti della città questo cittadino di appunto nascita assolutamente bas bassissima era riuscito a conquistare questa posizione. Eh, nello stesso tempo però, e siamo qui verso la metà del IV secolo a.C., Eussiteo, eh, ce ne parla De Moste nella, nella Controubulide, dovette dimostrare di essere cittadino perché era stato espunto dalle liste di cittadinanza in un processo appunto di diapsefisis e eh, il motivo eh, addotto era sicuramente il fatto che i suoi genitori erano stranieri per il fatto che la madre faceva di professione la balia e vendeva al mercato i nastri. Come è possibile appunto che una cittadina possa abbassarsi a professori di questo genere? Non dimentichiamoci poi che effettivamente quella concessione della cittadinanza che veniva appunto data a tutti eh, sulla base semplicemente del ius sanguinis, con l'andare del tempo, divenne solo ed esclusivamente su base censitaria e di conseguenza appunto non poteva partecipare alla cittadinanza, che in realtà svolgeva appunto dei lavori che non gli rendevano abbastanza. Quindi io credo che eh, sia la visione univoca di condanna o di lode del lavoro sia da calibrare sulla base appunto di chi scrive e dei diversi momenti. Grazie. Passiamo al mondo latino, al mondo romano. Facciamo per... Dal de Agricoltura di Catone. Salpadone il conto del lavoro svolto non torna chiaro. Il fattore dice che lui si è impegnato con zelo, ma che gli schiavi non hanno reso per motivi di salute, che ci sono state condizioni climatiche sfavorevoli, che sono scappati alcuni schiavi. Quando il fattore abbia detto queste altre giustificazioni, richiama dal conto dei lavori e della manodopera. Quando il tempo è stato piovoso, elenca i quali lavori si sarebbero potuti effettuare, lavare le botti, fare le pulizie della casa padronale, spostare il frumento, portare all'aperto il letame, riparare il cordame e farne del nuovo. Quando gli schiavi erano malati, non si sarebbe dovuto dare loro tanto cibo. Il padrone ponga in vendita i buoi vecchi, il bestiame e le pecore malaticci. La lana, le pelli, il caro vecchio, gli attrezzi vecchi, lo schiavo vecchio, lo schiavo malato e quant'altro ci sia di superfluo. Dal De Ufficis di Cicerone Riguardo ai mestieri e ai guadagni, quali siano degni di un uomo libero, quali siano sordidi, dalla tradizione abbiamo imparato quanto segue. In primo luogo sono biasimati quei guadagni che incorrono nell'odio degli uomini come quello degli esattori e degli usurai. Indegni di un uomo libero e sordidi sono i guadagni che provengono da tutte le attività svolte per terzi, perché di esse si compra l'opera materiale, non l'arte. Nella stessa ricompensa che viene data si trova un potenziamento della condizione di servitù. Devono essere considerati sordidi anche quelli che comprano da mercanti, poiché vendono subito. Non avrebbero alcun profitto se non mentissero e non c'è niente di più turpe della millanteria. Tutti gli artigiani appartengono a un ambito lavorativo sordido. Non può esserci niente che sia degno di un uomo libero in un'officina. Non devono essere approvati in alcun modo quelle attività che sono procacciatrici di piaceri, venditori di pesce, macellai, cuochi, pollaioli, pescatori, come dice Terenzio. Aggiungi, se vuoi, i profumieri, i ballerini e ogni forma di spettacolo scena. Quanto a quelle professioni in cui risiede un grado maggiore di competenza intellettuale o da cui si richiede un'utilità rilevante, per esempio la medicina, l'architettura, la conoscenza delle arti liberali, esse sono onorevoli per gli individui alla cui posizione sociale convengono. Il commercio, inoltre, se è al dettaglio, deve essere considerato sordido. Se in termini grandi e ampi, tale da distribuire molti beni da ogni parte e a molte persone, senza inganno, allora non deve essere biasimato di tutte le attività dalle quali si cerca un guadagno, nessuna è migliore dell'agricoltura, nessuna è più feconda, nessuna è più dolce, nessuna è più degna di un uomo libero. Ritroviamo in Cicerone alcune delle cose, che, alcune delle ambivalenze, come dire, elementi utili per tornare sulle ambivalenze della concezione del lavoro nel mondo romano. Passo la parola quindi ad Oliviero Di Liberto chiedendogli in particolare una riflessione sulla concezione, sulla concezione del lavoro servile, come la filosofia, la religione, il diritto, hanno trattato la condizione di schiavitù in relazione al lavoro, soprattutto nel mondo romano. Buonasera a tutti e a tutti. Innanzitutto sono davvero felice di essere stasera qui, perché è una boccata d'ossigeno parlare di classico, parlare di grecità, poi di costituzione. Sono tempi, consentitemi di dirlo, abbastanza cupi e quindi... Anche la riuscita di, queste, di questi giorni con questo pubblico, con tanti giovani, sono diciamo, tracce eh, dell'ottimismo della volontà di cui parlava un grande italiano. Venendo alla domanda, eh, c'è una grande differenza di fondo tra la società romana e tutte le altre società del mondo antico ho assistito prima al dibattito con Luciano Canfora e altri grandi antichisti, si parlava dell'Egitto, poi si è parlato della Grecia. La società romana ha una differenza di fondo, perché a Roma inventano una materia nuova, che è il diritto, letteralmente. Viene inventata, nessun altro popolo dell'antichità ha una classe di giuristi, cioè di specialisti, in una materia che prima non esisteva. Per cui tutte le cose di cui abbiamo parlato nel corso di queste giornate, avete parlato, sono declinate a Roma in modo un po' diverso. Condizione servile. Un grande giurista del secondo secolo d.C. Gaio, ha scritto un manuale per i suoi studenti di diritto privato, privato romano. Le istituzioni. Apre le istituzioni con quella che lui chiama la summa divisio, la classificazione fondamentale dei iure personarum, del diritto delle persone. E dice, liberi e schiavi. Guardate che già questa definizione crea un cortocircuito. Gli schiavi rientrano tra le persone de jure personarum, ma giuridicamente gli schiavi sono delle cose, sono della res, delle cose. Tutta la condizione servile ruota attorno a questa contraddizione di fondo. Per natura, lo schiavo è un essere umano raziocinante, quindi diverso, dal, per esempio, da, dalle bestie. Tuttavia, pur essendo per natura, torneremo su questo concetto, un essere umano giuridicamente è una cosa, quindi lo schiavo non potrà mai essere soggetto di diritto, ma sempre oggetto di diritto. Può essere comprato, può essere affittato, può essere dato in usufrutto, è oggetto però lo schiavo è un essere umano per natura, quindi svolge tutte le attività che potrebbe svolgere un uomo libero. Un esempio che, diciamo, in una sede come questa, tutti più o meno ricordiamo, le commedie di Plauto. Ma quanti schiavi sono più intraprendenti, più svegli, più scaltri dei padroni, anzi spesso non salvano i padroncini da situazioni incresciose nelle quali si sono messi? Operano nella società. Gli schiavi vengono messi dai loro padroni a capo di società commerciali che partono sia per terra che per mare e svolgono attività complesse. Un autore importante ha scritto proprio lo schiavo manager, un libro che ha segnato un'epoca, Andrea Di Porto, lo schiavo manager, con un vantaggio perché tutto quello che acquista lo schiavo, che ne so, nel ponto, ipso iure, cioè immediatamente, va in capo al padrone. Non ha bisogno di ritrasferirlo. Il padrone diventa proprietario in, nello stesso momento in cui l'ha acquistato lo schiavo. Ancora, lo schiavo ha un proprio piccolo patrimonio, che può essere anche grandicello, che si chiama peculium. Non è proprietario. Perché? Proprietario è il padrone, lo schiavo non è mai soggetto di diritti, quindi non è proprietario. Ma nessun padrone al mondo porterà via il peculio allo schiavo perché cadrebbe in un disistima sociale terribile. Lo schiavo sul peculium ha una, eh, ha, esercita un potere che ha fatto scuola, si chiama amministrazio, l'amministrazione. Pensate, è, si, è, si è parlato di Pompei nel dibattito precedente. C'è una, una storia struggente. È stato trovato, ovviamente eh, fossilizzato dalla, dalla lava, il cadavere di una donna, che era una schiava, in una taverna. Questa donna aveva al polso un bracciale, Serpentiforme, forma di serpente. I monili, come vedete, hanno una vita lunghissima, come sono, sono dei classici. Dentro a questo monile c'era una piccola iscrizione, come nella fede nostra c'è il nome del, della moglie o del marito, la data del matrimonio. C'è la scritta: Dominus ancille sue, il padrone alla sua schiava. Pensate. I rapporti erano evidentemente amanti, ma non amanti brutalmente come si può immaginare il padrone che esercita sulla schiava il proprio potere, tanto da regalarle un molile dorato con la scritta. Quindi questa condizione dello schiavo è molto peculiare. Tanto è vero che proprio a partire dalla condizione dello schiavo vengono create dai giuristi romani delle soluzioni ingegnosissime che sono arrivate sino al nostro codice civile le obbligazioni naturali si chiamano così perché sono quelle dello schiavo naturali, non civili naturali perché per natura è un essere umano ancora la naturalis libertas che i, i, i giuristi romani declinano sia per gli animali che per gli schiavi e badate eh, a Roma lavorano quasi solo gli schiavi. Il lavoro dell'uomo libero è l'eccezione. Tanto è vero, è stato ricordato anche nel dibattito precedente, che il lavoratore libero affitta le proprie opere, le affitta, è come una locazione. Ma questo affitto delle proprie opere viene considerato paragonabile alla schiavitù. E dunque disdicevole per un uomo libero, tanto è vero che il nome del laboratore libero è un nome che poi ancora una volta ha fatto strada. Si chiamava Mercenarius, con la valenza negativa di chi affitta le proprie opere, quindi il proprio corpo per in cambio di, di moneta, in cambio di soldi, di mercede. E allora il, il tema è. Lo schiavo è l'architrave dell'economia antica romana. Poi ci sono degli uomini liberi che lavorano, pochi, e naturalmente parliamo, Cicerone in qualche modo lo ricordava, parliamo di lavori manuali, perché Cicerone, che faceva l'avvocato, si faceva pagare, come se si faceva pagare, assolutamente, ma non era una mercede. Sapete come si chiamava la paga del lavoro intellettuale? Onorarium. È arrivata ai giorni nostri, l'onorario. Ma non era considerata disdicevole. Dipendeva anche dall'entità. Quando Cicerone dice a un certo punto il commercio minuto è disdicevole, quello importante no. E perché? È perché erano grandi capitalisti e quindi potevano farlo, si arricchivano moltissimo con i commerci. Invece il pescivendolo no. Allora vado rapidamente a chiudere. Eh, la condizione servile non è una condizione così come possiamo immaginarla dal cinema, eh, semplicemente la, di un subordinato che, eh, al quale si può fare qualunque cosa. Perché non era così. A parte che dobbiamo distinguere tra il servo domestico, quello che sta in città, e gli schiavi poveretti che stavano nelle ville del latifondo, che lì potevano effettivamente essere ammazzati come volevano. E c'erano tra l'altro delle leggi severissime nel caso di morte del padrone. Beh, ci porterebbe troppo lontano. Tuttavia c'è un celeberrimo eh, episodio che dà anche una giustificazione che poi arriverà nei codici contemporanei. Un padrone che tortura il proprio schiavo, siamo sotto Antonino Pio, l'imperatore, che tortura senza alcun motivo il suo schiavo, quindi del tutto gratuitamente. Interviene l'imperatore e dice tu lo devi vendere, non dice che lo schiavo viene liberato, eh? tu lo devi vendere, Così avrai comunque un incasso, la tua condizione non, tua del, del padrone non sarà resa più povera, ma lo devi vendere perché giustificazione teorica, l'abuso del diritto: non si può usare male il proprio diritto. A dimostrazione, come dire, a latere, che. Il principio di assolutezza della proprietà privata è ignoto ai romani, visto che non si può usare male il proprio diritto. Finisco. Il cristianesimo cambia le cose quando c'è l'impatto da, da Costantino in avanti, quello che un grande studioso chiamava il diritto romano cristiano. Cambia? Cambia pochissimo. Perché sul piano teologico... Tutti figli di Dio, esseri umani, natura ancora una volta. Tutti esseri umani, figli di Dio, quindi tutti fratelli e sorelle. Ma questa è la teologia. Il cristianesimo non mette mai in discussione la schiavitù come istituto giuridico. Tanto è vero che ci sono fonti in San Paolo, il fondatore vero del, del cristianesimo, che di, di, dice che il servus fugitivus deve tornare dal padrone, non è che se ne può andare per conto suo, i fuggitivi erano, ah, beh, è stato ricordato da Luciano Canfora, migliaia e migliaia, deve tornare dal padrone e eh, bisogna trattarli bene con una concezione un po' paternalistica, ma non viene mai messa in discussione la, il, la schiavitù come istituto giuridico. Com Finisce la schiavitù? Sostanzialmente sì, nel mondo romano. Perché? Ma perché finiscono le guerre di conquista. E gli schiavi sono i prigionieri di guerra. Non, sì, ci sono anche casi di schiavitù limitati di altro tipo, ma sono i prigionieri di guerra. Smettono di arrivare i cattivi, i prigionieri, ma vengono sostituiti. Non c'è più la schiavitù, ma piano piano in un processo lentissimo di secoli, emerge la figura del colonato, cioè quelli che nel Medioevo saranno i servi della gleba. Grazie molto. Vedo che Laura Pepe freme per parlare della schiavitù in Grecia, ma ci ritaglieremo sicuramente un, uh, un momento. Facciamo un salto di quasi 2000 anni. Prego. Onida. I 60 anni della Costituzione repubblicana 1948-2008, lezione magistrale tenuta alla Sapienza di Roma. Più in generale, si deve ricordare che in realtà i diritti sociali stanno in quella stessa Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo che l'ONU proclamò il 10 dicembre 1948. Se voi andate a leggere quella Dichiarazione universale, ci trovate e poi li trovate sviluppati nei patti di New York del 1966, uno dedicato ai diritti civili e politici e uno proprio dedicato ai diritti economico-sociali, i diritti economici, sociali e culturali indispensabili alla dignità e al libero sviluppo della personalità dell'uomo. Trovate il diritto al lavoro, alla libera scelta dell'impiego, a giuste e soddisfacenti condizioni di lavoro, alla protezione contro la disoccupazione, ad una remunerazione equa e soddisfacente che assicuri a lui stesso e alla sua famiglia un'esistenza conforme alla dignità umana. Tutto ciò non vi ricchegge l'articolo 36 della Costituzione italiana? Questo sta nella dichiarazione universale dei diritti e nei patti internazionali sui diritti civili e politici. Ancora, ad un tenore di vita sufficiente a garantire la salute e il benessere propri della famiglia, con particolare riguardo all'alimentazione, al vestiario, all'abitazione, alle cure mediche e ai servizi sociali necessari, il diritto all'istruzione, il diritto a partecipare ancora una volta al progresso scientifico e ai suoi benefici. Queste sono proclamazioni della Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, ONU, 10 dicembre 1948, quindi è un falso storico quello di dire che la nostra è una Costituzione ipersociale, antiliberale, perché invece è la Costituzione che recepisce esattamente i termini del costituzionalismo contemporaneo, in tutti i suoi elementi fondanti. Calamandrei Discorso agli studenti milanesi, 1955. Nella nostra Costituzione c'è un articolo che è il più impegnativo, impegnativo per noi che siamo al declinare, ma soprattutto per voi giovani che avete l'avvenire davanti. Esso dice, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli d'ordine economico e sociale che, limitando di fatto la libertà e l'uguaglianza dei cittadini, Impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese. Rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana. Quindi dare lavoro a tutti, dare una giusta retribuzione a tutti, dare la scuola a tutti, dare a tutti gli uomini dignità d'uomini. Soltanto quando questo sarà raggiunto, si potrà veramente affermare che la formula contenuta nell'articolo 1 l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, corrisponderà alla realtà. Perché fino a che non c'è questa possibilità per ogni uomo di lavorare e di studiare e di trarre con sicurezza dal proprio lavoro i mezzi per vivere da uomo, non solo la nostra repubblica non si potrà chiamare fondata sul lavoro, ma non si potrà chiamare neanche democratica. Perché una democrazia in cui non ci sia questa uguaglianza di fatto, in cui ci sia soltanto un'eguaglianza di diritto, non è una democrazia in cui tutti i cittadini veramente siano messi in grado di concorrere alla vita della società, di portare il loro miglior contributo, in cui tutte le forze spirituali di tutti i cittadini siano messi a contribuire a questo cammino, a questo progresso continuo di tutta la società. E allora voi capite, da questo che la Costituzione è in parte una realtà, ma soltanto in parte. In parte è ancora un programma, un impegno, un lavoro da compiere. Grazie. Grazie. Nelle parole che sono state lette troviamo tutto il peso no, della trasformazione moderna della considerazione sociale del lavoro il sudore della fronte non è più punizione biblica che tocca in sorte ad Adamo ma è valore fondamentale fondante della nostra Repubblica l'articolo 1 un articolo 1 che giustamente Calamandrei metteva in relazione stretta con il secondo comma dell'articolo 3 che sancisce il principio di eguaglianza la parola a Gustavo Zagrebense. Grazie. E vabbè, dopo aver ascoltato queste belle considerazioni sulla storia del pensiero e sulla storia sociale di società lontane dalle nostre, ci immergiamo adesso nelle miserie della società attuale. E diciamo che la prima miseria potrebbe essere autobiografica, perché quando facevo lezione adesso ormai sono stato esonerato dal fluire del tempo, da questo privilegio che ho avuto per più di 50 anni, e quando commentavo l'articolo 1 della Costituzione, l'Italia è una repubblica fondata sul lavoro, eh, sembrava quasi una affermazione eh, autodistruttiva, perché guardavo eh, il viso dei miei studenti e capivo che stavano pensando: ma questo che cosa ci sta raccontando? Il fondamento, nomos basileus, il lavoro. E guardiamo la realtà in cui noi ci troviamo come si può dire una cosa di questo genere sembra quasi un'affermazione fatta per provocare la seguente reazione il diritto costituzionale a partire dall'articolo 1 della Costituzione è un grande inganno cioè vedete che poi queste formulazioni dei primi articoli della Costituzione sono formulati all'indicativo l'Italia è una repubblica sembra che sia una descrizione ma noi vediamo, basta guardarci attorno guardare la storia dei nostri figli e dei nostri nipoti per capire che l'Italia non è fondata sul lavoro qualcuno più o meno provocatoriamente aveva proposto di sostituire l'articolo 1 con l'Italia una repubblica fondata sulla libertà libertà nel senso di Poter fare quel che si vuole. Chi può di più fa di più. E chi può meno: altro che articolo 3, secondo com, il compito della Repubblica rimuovere. Ecco. E qualcun altro eh, dice: Ma, l'Italia è una Repubblica fondata sulla finanza, sulla speculazione. E poi qualcun altro è. Come? Emilio. Mm. E, eh, no, ma poi anche altri. La libertà era Brunetta che aveva avanzato questa proposta, che suona bene, no? L'Italia è una repubblica fondata sulla libertà. Chi è contro la libertà? Ma un momento, poi se uno va a vedere che cosa si intende la libertà: come poter fare quel che si può, cioè poter giuridicamente fare ciò che materialmente si può fare. E qualcun altro è giunto a dire che l'Italia è una Repubblica fondata sulle procure della Repubblica. Questo lo lasciamo da parte perché ci porterebbe a un livello troppo, troppo basso. Beh, e comunque in questa prima lezione di diritto costituzionale io, eh, cioè mi veniva piuttosto facile, anche se non so in quanto grado di, di persuasività, di dire ma il diritto e le Costituzioni soprattutto, così ricche di affermazioni di principio, di valore, eccetera, nascono per l'appunto perché la realtà non è così. Se fosse così non ci sarebbe bisogno di dire come dovrebbe essere, come si dovrebbe trasformare. E quindi non è una critica... È al diritto costituzionale in particolare, è semplicemente la presa d'atto di questo distacco tra ciò che è e ciò che noi auspichiamo che sia. E quindi questo articolo 1 contiene una spinta ad agire, a fare, in modo tale che la realtà il più possibile si avvicini a quello che noi desideriamo eh, che sia. Tra l'altro, questo articolo 1, voi che siete degli antichisti, ma anche ad Atene si sarebbe potuto dire la polis, la città, è fondata sul lavoro. E anche a Roma forse, no? Sul lavoro degli altri, sul lavoro degli altri, nell'interesse di qualcun altro. Ecco. Ma poi questa cosa arriva molto vicino a noi, perché eh, eh, la schiavitù è, è rimasta in vigore negli Stati Uniti fino al, alla metà del, del, dell'Ottocento, è stata abolita. Poi, e questa è una grande onta per i giuristi, non dalla Corte Suprema. Nel, nella famosa sentenza sul caso di Red Scott che ha preceduto di poco tempo la guerra civile la schiavitù è stata abolita per la guerra, attraverso la guerra civile il nord che ha sconfitto i regimi schiavisti del, del sud in quella sentenza si diceva che gli schiavi per l'appunto erano cose Cose, proprietà dei, dei padroni e se fuggivano dovevano essere restituiti ai padroni. Eh, la Corte Suprema, eh, il diritto, i sacri principi. E poi è, è arrivata la forza, poi la guerra civile americana insomma, aveva dietro di sé tante buone ragioni, non solo ideali, ma anche materiali. La Russia, la Russia ha abolito la servitù della greba con Alessandro II, 1861, eh. ieri. Auschwitz, è quasi obbligatoria questa citazione, no? Arbach, Macht frei, il lavoro rende liberi. Vedete l'ambiguità di questo? Questa è un'affermazione, un diciamo, irrisoria. No? No, noi la leggiamo così come un ulteriore insulto alla dignità delle persone internate nei campi di lavoro e poi nei eh, campi di sterminio. Ma forse una curiosità che noi qui a Torino eh, potremmo ricordare. Eh, qui nelle valli, lo, lo dico a voi che venite da lontano, uno viene addirittura dalla Cina, figuriamoci se sa che cosa è il forte di Fenestrelle. La ah. prossima volta che vieni ti portiamo. È un forte nella valle eh, Chisone, eh, dove tra l'altro venivano deportati e, per farli lavorare all'epoca della creazione dell'Unità d'Italia. I piemontesi portavano i... I rivoltosi, i banditi del sud, li richiudevano lì nel forte di Fenestrelle. Beh, c'è una lapide con una scritta che dice: ognuno vale non in quanto è, ma in quanto lavora, ma in quanto produce. Eh, assomiglia molto a Auschwitz, forse un po'. O peggio, diciamo, ma anche, anche noi piemontesi, fino, fino appunto al risorgimento, alle guerre di, di, che hanno portato alla all unificazione del nostro paese. E noi comunque prendiamo atto che l'articolo 1, fondativo di tutto il modo di pensare il, la vita costituzionale, si apre con quella affermazione che vi ho appena riferito, che tutti voi conoscete. Ma questo è il prodotto di una vicenda storica che ha rovesciato radicalmente i punti di partenza. Dunque, la nostra Costituzione è diciamo, inserita nel grande alveo del costituzionalismo di cui anche la dichiarazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite, di cui parlava Onida del 1948, è un prodotto. Farei osservare, semmai per precisare, che la Costituzione italiana viene prima della dichiarazione dell'ONU, ma questo non per stabilire delle priorità, dei titoli di merito, ma per dire che dopo la, la seconda guerra mondiale c'era un orientamento generale di, di, di un, una gran parte del mondo rappresentata nelle Nazioni Unite che si è trovata d'accordo su certi principi che stavano già in alcune costituzioni forse nella Costituzione di Weimar avremmo potuto trovare qualcosa, qualcosa di simile. Cioè è un grande movimento. Ora, questo è il punto finale, se storia insomma, il punto a cui siamo giunti, partendo dalla posizione opposta del costituzionalismo, perché all'inizio, e siamo all'epoca del. Eh, diciamo, del, del liberalismo costituzionale. Prendiamo Benjamin Constant, per esempio. All'inizio si era posto il problema del diritto di voto, ma dal diritto di voto venivano esclusi precisamente i lavoratori. Eh, la cittadinanza piena era riconosciuta, e c'è stato un grande dibattito, per esempio, è intervenuto Kant, cose, cose molto curiose, e Kant si interrogava sul punto se ehm, gli artisti si potessero considerare uomini liberi eh, o eh, i parrucchieri, perché? Ma perché costoro lavorano su commissione, dipendono dai clienti. No? Il pittore dipinge per il Papa, è un uomo libero. Beh, sì e no, ci sono storiche controverse tra grandi artisti. Eh, le stanze di Raffaello, Raffaello le ha fatte come gli pareva, ma con un conflitto nei confronti del, del Papa. Perché? Perché si ripartiva dall'idea che i lavoratori, quali lavoratori, adesso vediamo, di, non, sono, eh, non sono liberi, gli unici esseri umani o cittadini a pieno titolo sono, erano considerati i rantier, quelli che vivevano di rendita, cioè coloro che vivevano del lavoro altrui. Ma coloro sul cui lavoro questi campavano non erano considerati eh, idonei, degni di partecipare alla vita politica. E c'è stata una, una grande eh, discussione, appunto, venivano citati gli operari, No? I, i, o i mercenari eh, in origine non era così il diritto di voto era un diritto censitario, cosa voleva dire coloro che, che non lavoravano ma vivevano, campavano sul lavoro, sul lavoro altrui poi piano piano la storia degli ultimi due secoli e mezzo ha fatto sì ma non per la forza delle idee perché i movimenti eh, sociali i movimenti operai eh, si sono mobilitati e hanno conquistato spazi di libertà e quindi di partecipazione alla vita, alla vita politica e, eh, cioè in sostanza il diritto di partecipare alla vita pubblica si diceva e questa affermazione è impegnativa anche per noi. Questo diritto deve essere riservato a, virgolette, i padroni di se stessi. Ci sono certe attività lavorative, c'erano, io mi chiedo se non ci sono anche oggi, che non consentono sia i lavoratori ma non si è liberi. Ecco, l'idea di lavoro contenuta nella Costituzione e l'opposto, il lavoro, il diritto al lavoro è la premessa, la condizione della libertà. E naturalmente a questo punto si può aggiungere che chi ha scritto la Costituzione non era così ingenuo da pensare che il lavoro comunque fosse funzionale alla libertà. Tra l'altro questo tema del lavoro è il tema su cui la Costituzione si diffonde più a lungo. C'è l'articolo 1, c'è l'articolo 2 che parla, no, eh, parla dell'impegno della Repubblica a rimuovere gli ostacoli alla partecipazione dei lavoratori alla vita. Quindi parte dall'idea che... Eh, c'è una parte di cittadini lavoratori che si trovano nelle condizioni di non poter e quindi bisogna rimuovere gli ostacoli. Poi c'è l'articolo 4 importantissimo che dice che il lavoro è un diritto. Nessuno lo cita l'articolo 4. Chi l'ha citato? Eh, mi compiaccio chi è che ha scritto questa presentazione il, il professor Canfora forse. No, credo no. presentazione... <ride> eh, che nella presentazione di questa chiacchierata fosse citato proprio l'articolo 4 della Costituzione ecco. di sì però, vero? vabbè comunque sì, su quei, no, non, non ci divideremo su questo ecco. l'articolo Quattro, eh, che, che parla del lavoro come diritto e come dovere, come dovere di contribuzione all'elevamento della condizione economica e spirituale della, della nazione. E naturalmente eh, in relazione alle scelte individuali, ecco. Il diritto al lavoro si esercita facendo delle scelte conforme a, alle proprie, alla propria indole, al proprio progetto di vita e così via. E poi dall'articolo 35 all'articolo 40, è, sono articoli tutti dedicati al lavoro. Perché? Perché la Costituzione, si rende per, chi ha fatto la Costituzione, si rende perfettamente conto che c'è lavoro e lavoro. E quindi il lavoro deve servire a costruire la libertà e la dignità del lavoratore. Il lavoratore deve avere diritto a una retribuzione conforme alla quantità e alla qualità del lavoro prestato. E la retribuzione deve permettere alla vita dignitosa, due volte ritorna in questo articolo la parola dignità, dignitosa di sé e della famiglia. E poi. Ci si rende perfettamente conto che ci sono uh, forme di organizzazione del lavoro che sono pericolose e quindi lo Stato si impegna a stabilire regole per la protezione della salute, della vita del lavoratore sul posto del, di, di lavoro e così via. Quindi diciamo il lavoro, secondo la Costituzione, è una grande risorsa democratica, ma che contiene anche un veleno e quindi lo Stato è impegnato a in qualche modo eh, depotenziarlo questo, questo, questo veleno, rendere davvero il lavoro come qualcosa che, che libera, partendo dall'antica idea che chi non ha assicurato il lavoro e quindi le condizioni minime di, di autonomia eh, non è che non sia un cittadino per principio, ma non può esserlo, non è nelle condizioni di esserlo. Allora, se noi ci guardiamo attorno, ci chiediamo, ma questo diritto al lavoro, articolo 1, in che stato è? Allora, qui si potrebbe dire, quando è stata, è stata fatta la Costituzione, c'era un'idea che era condivisa da... Tutti i Costituenti, e cioè che in Italia fosse possibile la piena occupazione. La piena occupazione. Siamo lontanissimi da questa da quest idea. Ma fosse possibile perché lo Stato, allo Stato erano attribuiti dei compiti e dei poteri di governo dell'economia per assicurare le condizioni della piena occupazione. La politica intravista dalla Costituzione era una politica di governo dell'economia. La politica avrebbe dovuto governare l'economia. Guardiamoci attorno, non c'è stato un rovesciamento radicale e cioè oggi è l'economia, tra l'altro l'economia eh, resa astratta l'economia finanziarizzata, l'economia globalizzata e il governo dei fattori economici hm, non dipende dalle scelte politiche sulle quali la democrazia e anche il lavoratore reso libero potrebbero potrebbe influire. Ecco, adesso io... Cosa faccio? Smetto qua? Con, un, con, una, no, con, una, con No, capite che... Vi ho detto che c'è una dozzina di articoli della Costituzione, se volete ve li commento tutti, ma... Eh, però, eh, diciamo, la, la, eh, la sintesi di quello che, eh, eh, che, sto, che sto venendo a, a dire è che c'è stato un ribaltamento del, delle precedenze ecco secondo la Costituzione all'inizio c'era il lavoro articolo 1 da cui sarebbero dovute discendere determinate conseguenze di politica del lavoro di politica economica che condiziona le politiche del lavoro ci troviamo invece in un ribaltamento dove il lavoro non è più all'inizio ma è la risultante. Se c'è del lavoro, tante grazie, ma se non c'è, c'è poco da fare. Ecco, allora, qui è previsto un secondo giro? No, però allora, mi fermo qui per dire che qui c'è molto da riflettere, perché l'esigenza di porre il lavoro come premessa di libertà e quindi di democrazia, non è che è stata questa esigenza abolita dalla mh, privatizzazione globalizzata, dalla finanziarizzazione, anzi questa esigenza è ancora più, più, più evidente, ma la domanda a questo punto è che fare per ristabilire l'ordine costituzionale delle precedenze. che fare il momento giusto